cos'è per te la politica e a che cosa serve? Mi associo subito alla parola polis, cioè eh, piazza, cittadino, partecipazione e soprattutto consapevolezza. Per me sia da uh, una giovane serba che ha lasciato il proprio paese durante il regime di Milosevic, sia adesso che da 15 anni vivo in Italia, significa innanzitutto essere consapevoli del mondo che ci circonda. Eh, leggere, informarsi e ehm, partecipare attivamente da cittadino e magari anche in futuro da politico, ma insomma, osservazione partecipante è indispensabile per essere consapevoli del mondo che ci circonda per poterlo anche cambiare, politica è anche cambiare. Dunque, qual è il futuro della politica? Il futuro della politica rappresenta soprattutto la partecipazione diretta, a mio avviso, soprattutto grazie ai eh, nuovi media, come eh, si chiamano i social media eh, più eh, recentemente, più eh, diciamo ricorrente questa den denominazione. Insomma, con Twitter, Facebook assolutamente siamo forse più partecipativi al mondo della politica, forse siamo più consapevoli, ma forse è tutto un vero inganno. Dobbiamo pensare al futuro come una possibilità di partecipare direttamente da cittadini alla vita diciamo, dei politici e della politica e soprattutto alla possibilità, come dicevo prima, di cambiare nella maniera più immediata il mondo che ci circonda, perché il mondo va cambiato, se no andiamo indietro. Grazie e buon appetito!